Noooooo! Oh Cristo eh! Sono il nero. Basta! Sono incazzato nero! Io lo ammazzo! Allora, il signor Mister Nascosto ha fatto un video uh, contro di me! Non ti devi permettere di insultarmi! La falsità dei ladri in casa nei video degli youtubers Allora in questo video non appaio io Per fortuna perché altrimenti ti avrei denunziato Lui con questo video ha insultato anche il mio video E mi entrano i ladri in casa mentre registro il video della madonna che ha fatto 7.000 visual Che mi ha fatto diventare famoso Lui lo mette in discussione In pratica in questo video dice che tutti i video sui ladri sono eh, tutti fake, no? Io proverò il contrario tutti l'avranno visto quel video, ok? Come vedete in questo video, ci sono io che esco dalla porta, no? Guardate l'outfit! È chiaramente un'altra persona! Mister Hyde, spiegami come faccio ad essere io! È chiaramente un ladro! Poi io, come vedi, non ho niente in testa! Il ladro entra invece e ha una sciarpa in testa! La sedia! Tu vedi la sedia adesso? No, che non la vedi! Non la vedi perché non c'è! Vedi che non la vedi? Vedi? Vedi che non la vedi o no? me l'ha rubata e sono rotto e adesso basta Mr. Hyde io ti saluto e non ti permettere mai più di insultarmi hai capito? io ti ammazzo io mi incazzo e poi ti ammazzo mi fa piacere che tu abbia compreso buona giornata Mr. Hyde buona giornata